Salve pinguini, oggi siamo qua con un nuovo ospite, presentati. Ciao a tutti, sono Davide, eh, sono un ricercatore scientifico e eh, anche io vivo nel Regno Unito. Eh, nella, nella terra, terra di S sua maestà, il re, S ormai il re esatto, eh, amico di un era da lunga data e eh, contento di essere qui. Dunque, oggi poiché noi siamo entrambi sullo stesso ambito, trovavamo stupido che lui facesse le domande su cose che lui già sa benissimo <ride> e quindi abbiamo deciso di fare un dibattito. Il dibattito di oggi sarà Open contro closed source però chi difenderà il verbo di closed o quello di open source lo deciderà il lancio di una moneta fatto la moneta che non è più è una moneta importantissima perché più morra dura... sarà storica tra qualche anno infatti questa era, è già una, una moneta antica il format sarà molto simile a quello da slimdow cioè facciamo un'introduzione ciascuno un bot risposta due volte e una conclusione finale però non abbiamo un giudice, però voi potete essere i giudici Scrivete poi nei commenti quello che pensate Ci siamo? Okay, ci siamo Testa croce Testa Giro G Cioè no? Vai, vai, non voglio... Non voglio. No, no, no, guarda Perché? Giro la mano o, o quello che c'è solo? Apri, saliva apri la mano Tu hai scelto, hai detto? Ho detto testa Minchia Croce Vecita croce Mannaggia Però io scelgo Clotzer. Ah. Allora, in introduzione introduciamo... Aspetta, per l'introduzione iniziamo chi inizia Ok O mai tu resti con la testa Vai Inizio Oh, quindi devo parlare cos'è l'open source e... tu, devi, tu, tu non devi spiegare cos'è l'open source ma devi spiegare perché è meglio utilizzare software open source E i tuoi due minuti iniziano da ora Allora, perché open source? Ehm, Innanzitutto credo nella... nella per condividere la conoscenza in generale, anche perché il mio mestiere è molto correlato, e poi mi piace l'idea che eh, una comunità può contribuire a un, a un progetto importante, come eh, può essere quello di un software. Eh, quindi eh, un, altro, un altro aspetto per cui l'open source è, è, è importante è che spesso si, eh, si, si trovano bug, eh, quindi se uno pubblica il codice e di qualcosa. Eh, altri, altri programmatori possono eh, trovare dei problemi nel codice, problemi di sicurezza ad esempio eh, e allo stesso, allo stesso momento se un'applicazione ha, de, ha, un, ha delle intenzioni malefiche, diciamo, hanno delle intenzioni cattive tipo di non so, spiarci o, o fare cose a nascosta dagli utenti, eh, altri utenti esperti potrebbero, guardando il codice, potrebbero eh, insomma... Eh, Fare, fare presente questi problemi. Ehm, altre cose, come dicevo, però il punto principale è, un, è una questione filosofica che è quella di contribuire alla conoscenza, scusate il frattempo c'è il vino. Contribuire se alla se conoscenza, esatto, cioè, di contribuire alla conoscenza globale, e ovviamente, eh, essendo i software eh, delle cose molto complesse, se le pubblichiamo, eh, possiamo avanzare con il conoscere tecnologico più velocemente. Penso che questo è. Ah, eh, eh, altri 20 secondi. Questi altri 20 secondi lo tagliamo. No, scherzo. Eh, <ride> eh, ora, 15 secondi non mi vengono in mente altre. Vabbè, rinunci al tuo tempo? Mainuncia al mio tempo, va bene. a te. Vado io. Tutto quello che ti ho detto è vero, mm. eh sono d'accordo. Tuttavia, noi dobbiamo contestualizzare due cose ora. Tu, giornalmente, utilizzi software libero open source? Quasi totalmente, sì. Non parlavo del tuo tempo, ma di ogni giorno. Sì, sì. Quando tu apri qualunque programma open source, qual è la scritta che ti spunta sempre? Soprattutto quando apri un programma a terminale open source, c'è cioè una scritta che compare sempre? Eh, che, che... Che non ci sono. Ah sì, sì, sì, Che non ci sono. Um, che questa viene senza responsabilità. Cioè, questo programma è dato così come lo vedete e non mi assume nessuna responsabilità. Esatto. Anche di programmi comunque molto delicati in un sistema operativo. Esatto. Ora, il closed source. Ovviamente ci, ci sono delle proprietà intellettuali che magari qualcuno potrebbe essere disaccordo su tenere le segrete. Perché la conoscenza va condivisa. Siamo d'accordo. Però quando tu compri qualcosa tu puoi imputare delle responsabilità per esempio, io uno dei più grandi programmi closed source è che uso e che non riesco a fare bene, tu sei benissimo è Adobe Premiere però, io quando io ho i coglioni girati con Adobe Premiere io so che se vado sul forum o trovo una risposta al problema o direttamente il supporto tecnico loro mi rispondono ora, questo cosa significa? che il programma closed source il fatto che ci sia delle aziende solide che ormai operano nel settore da diversi decenni ti danno quella garanzia e quel, diciamo, supporto che comunque, magari, lo, lo stesso equivalente open source ti dà in termini di robustezza perché Linux è robusto, per esempio, prendiamo Linux però loro dicono, non è colpa mia Perfetto, giusto? Intendo. Due minuti utilizzati perfettamente. Ora, allora, come risponde alla mia argomentazione? I tuoi due minuti iniziano da ora. Allora, il discorso abbiamo, dobbiamo intanto separare due cose, come vi ho detto prima. Quando un, un software è open source, non vuol dire che non è monetizzato, giusto? Io non no. parlo di, di esatto, monetizzazione, è... io parlo di, di azienda che sta. Esatto, tenendo. quindi se c'è un'azienda. Adesso non vengono, magari magari vengono in mente, eh, vengono in mente dopo de, degli esempi, ma ci sono aziende che, propo, che propongono un servizio di supporto. Certo, redatti uno di quelle. Esatto, quindi pubblicheranno comunque il codice. Redatti. Diciamo, oracle. Esatto, quindi hai. diciamo, il best of the world, right? Quindi hai i benefici di entrambi entrambi i, i mondi, giusto? Sì. Perché hai, il, il codice è pubblicato, quindi chi vuole imparare, chi vuole copiarlo anche ma questo è un altro discorso ancora, di certo. eh, lo può fare, ma se tu l'utente hai dei problemi che non riesci a risolvere da solo, puoi comunque contattare un'azienda che ti aiuta. Okay. Quindi, ripeto, una cosa non esclude l'altra. Sì, eh, e nel tempo che mi rimane, appunto, volevo anche introdurre quest'altra cosa, che anche se il codice è aperto, non è detto che tu lo possa replicare e usare come tu voglia Ah, guarda, tu pensi Guarda, com'è il sicuro? Quindi faccio, facci, facci questione di licenze Perché ci sono tanti tipi di licenze eh, Alcune che, appunto, permettono di eh, Duplicarlo di e distribuirlo e modificarlo come ti piace Linux è uno di questi eh, Almeno il kernel di Linux eh, Però eh, molti codici si è pubblicato Ma tu non lo puoi usare e, e distribuire come vuoi di questo mai ne parliamo dopo io, eh, Tu rinunci al tu tuo tempo così Cerco di essere succinto Ok, io ti rispondo in, con diverse cose Punto numero uno Quando tu hai detto che su programmi open source c'è un'azienda È vero, però il supporto lo devi pagare certo. Per esempio su Red Hat, certo. hai. Tu hai il software libero che si chiama Fedora Ma poi c'è Red Hat Enterprise cioè certo. Che costa uno sbotto Ora con MySQL, o MySQL è quello come per dire si voglia, c'è MySQL free, ma poi c'è quello che costa. Quello pro. Non so se siamo si pro, però ah, beh, beh. ci siamo capiti Ora. Invece quando tu hai un problema con il software libero, tu ti interfacci soprattutto con la comunità. Che tra l'altro è una cosa bella, una cosa che noi facciamo sempre? Esatto, esatto. E però quando tu interfacci con la comunità, hai delle soluzioni e idee disparate e devi trovare su per overflow quello proprio giusto che ti risolve il problema ora non dico che tu con un programma diciamo è chiuso tu non possa avere dei problemi però diciamo il mio punto di vista è che secondo me non, è, non possiamo dire è, è più bello l'uno più bello l'altro io per esempio da quando tu mi hai fatto conoscere WPS a me mi sa portato il cervello <ride> che, chi non sapesse cosa fosse WPS è una suite stile office che a differenza di quelle opere che già esistono tipo LibreOffice che è una merda dal mio punto di vista è geniale Faccio cioè è, è quasi identico a Word o a PowerPoint o a Excel è closed source però non si paga esatto perché qua c'è un'altra un eh, cosa Open non vuol dire necessariamente free Esatto o, o, o viceversa Giusto? Esatto Comunque per gli ultimi 5 secondi Per chi vuole approfondire delle licenze Io ho fatto un video che metterò qui sopra Benissimo Hai ah, il tuo ultimo diciamo Secondo round Ok I tuoi due minuti partono da A me i tuoi due minuti Non li usi mai tutti Partono ma, ma, ma da Ma cosa vuoi parlare? Tu devi rispondere a me Tu rispondi a quello che giusto, ho detto giusto, io Giusto Allora Parlando di WPS eh, no. Non sponsorizza questo, questo contenuto, ma, ma è un'ottima alternativa a LibreOffice Allora è i, closed <ride> LibreOffice è, è aperto, è, il codice è aperto, è, è là per tutti Però è, tipo PowerPoint è molto molto indietro secondo me Mentre Excel e Doc, diciamo, l'equivalente le vanno bene è, Mentre DoublePress è, è chiuso Ora, il problema fondamentale è DoublePress perderebbe soldi se pubblicasse il codice diciamo sarebbe, sarebbe diverso se eh, il codice fosse chiuso, se fosse aperto quindi eh, secondo me no quindi secondo me WPS, l'azienda la, che fa quel software potrebbe continuare benissimo come, come adesso e potrebbe continuare a vendere il prodotto eh, è, è gratuito però eh, c'è una versione è, diciamo, non gratuita esatto. e, e potrebbe fare, le, fare entrambe le cose ora tu potresti ribattere che se, se tu lo pubblichi te lo copiano e, e, e quindi diciamo la tua azienda ci perdi ma ripeto siccome avevo parlato di licenze prima se tu lo pubblichi lo puoi pubblicare con una licenza più, più, più stretta e quindi poi chi ti copia il programma e, incorre in azioni legali quindi e, ripeto una codice aperto non vuol dire codice gratuito necessariamente quindi e, se il codice è gratuito non vuol dire che sia. diciamo, cioè il programma gratuito non vuol dire che sia aperto. Esatto, quindi le cose sono. c'è un overlap molto. Eh, un overlap considerevole. Esatto. Quindi eh, ripeto: secondo me possiamo averli entrambi. Possiamo avere sia programmi gratuiti o a pagamento, ma con il codice aperto. E con questo io finisco prima i miei due minuti. Sempre così! <ride> I miei due minuti per risponderti partono da ora. Allora i programmi closed o comunque il software closed come dicevi tu non la, la tua domanda è giusta l'azienda X perderebbe soldi se pubblicasse il codice? io faccio un esempio di un'azienda di successo che ha rilasciato uno dei codici più critici del suo sistema operativo Apple mm. Darwin, che è il kernel, è libero andatelo a scaricare, anzi metto in descrizione il link di github non lo sapevo, sai? Ma, oh, no. ma, ma, Darwin... La versione attuale del kernel... Questo non lo so, ma Darwin, anche se, anche se due versioni fa, è libero sì. Quello che rende poi cioè quello che poi sono closed su sistema operativo di Marco OS Che lo sappia sono, a parte l'interfaccia grafica, i driver Quelli okay. sono proprietari okay. Ma il kernel è libero Ok Che, che non, è poco. No, non è poco Non è poco Poi ci sono aziende Super mega blindate come tu pensi, stanno avvicinando all'open source sempre di più e Microsoft ha fatto un cambiamento radicale soprattutto da quando GS azioni più i CEO di Microsoft tuttavia però io capisco, la, io capisco la loro necessità di voler difendere alcune implementazioni ti faccio un esempio Microsoft quando implementa roba tipo per Windows comunque ho visto che ci sono delle pubblicazioni quindi se tu te lo puoi implementare ti va a leggere il perro e te lo implementa perché ti devo dare il codice io? Se io mi faccio il fail scheduler di tutta la coppola della minchia Posso scaricare il pezzo? Ho di leggere un libro di sistema operativo come studiamo all'università? La ricerca è più facile per cantare un... Scusate Grazie, avevo gli ultimi 15 secondi Ma Quindi un altro 15 secondi Quindi Ora Noi dobbiamo E ho gli ultimi 12 secondi Proprio rispondo velocemente. Noi dobbiamo Disaccoppiare l'idea dall'implementazione E, e oggigiorno tu come sai Le idee vengono tutte pubblicate esatto. Quindi non capisco perché dare l'implementazione. Ora tu hai due minuti per fare la conclusione finale Riassumere e convincere il popolo Quindi non, non sprecare rispondendo Convincere il popolo di internet che ci guarda Ovvero tutti i nostri pinguini okay. A utilizzare software open Ma è presto pinguini cioè Di come, default dobbiamo utilizzare, diciamo. utilizzare il software open proseguiamo. Bene, allora, se credi nella conoscenza, ehm, nella conoscenza pubblica, nella conoscenza globale, allora dovresti supportare il, eh, il codice aperto, l'open source. Perché sebbene quello che dici tu è vero che le idee sono tutte pubbliche, il tutto anche là è discutibile, perché ci sono spesso molte conferenze, molti gen che eh, sono sotto pagamento, quindi se tu la tua università o tu non.. Diciamo, Non, sei più l'università diciamo, non ha accordi con quel publisher, tu hai problemi ad accedere a, a, a, a quell'articolo, per esempio. Questo è un argomento. E, e poi c'è da dire che, come noi sappiamo bene, implementare un'idea non è facile a volte, a volte ci sono tante cioè molto del contributo tecnico okay. è parte integrante dell'idea, è okay. parte della, della pubblicazione, e spesso quei dettagli non vengono citati. Okay. Quindi eh, io capisco le tue argomentazioni, spesso in ambienti tipo la sicurezza informatica, eh, posso capire alcune argomentazioni per quanto riguarda la, il codice cluso, ma gli algoritmi che usiamo comunque per criptare, quelli sono tutti pubblici, quello che, spesso, quello che, quello che è più alto è la chiave di, di rip la chiave di flutazione sì. quindi anche là è un altro argomento spesso anche quando uno pensa alla sicurezza dice ah ma se è pubblico eh, non è sicuro non è così eh, quindi eh, per concludere eh, abbiamo detto che conoscenza è importante quindi pubblicare il codice è molto importante eh, e, e questo è importante sapere è importante capire che questo può coesistere con monetizzazione perché il codice pubblico non significa che siamo tutti samaritani no no e quindi no. Eh, tutti dobbiamo, dobbiamo le bollette vanno pagate esatto abbiamo tutti bisogno di soldi ci sono dei grossi esempi di codice aperto sotto monetizzazione come Red Hat e quindi eh, codice aperto io riassumo il mio pensiero e nei prossimi due minuti dunque io sono d'accordo che tutto debba essere libero però quello che dico io è che io capisco le necessità di un'azienda di voler tenere determinate robe private perché ci potrebbero essere dei segreti industriali mm. su cose o attuali o su implementazioni future che magari loro vogliono tenere segrete perché magari non vogliono perdere una fetta di mercato punto di vista hardware perché se io Apple voglio inventarmi Thunderbolt 6 però io già prevedo prevedo alcune cose nel codice adesso se io lo rilascio qualcuno capirà che voglio fare il Thunderbolt 6 e mi fottono una tecnologia che ancora io devo sviluppare e devo pure brevettare però già magari su alcune cose dal punto di vista implementativo posso già desiderare cosa voler avere poter avere magari io sistemo il codice per accomodare le robe che magari devo implementare in, in, uh, negli anni quindi io posso capire che sono delle necessità dal punto di vista diciamo le ehm, aziendale che vuole creare privata perché magari non è solamente una cosa che nasce finisce sul codice. Perché il codice non funziona nell'aria Davide. So. Il codice fun funziona dentro una, una macchina. E quindi le cose devono essere è un dare a avere. Come tu, pensi. io uso Raspberry Pi, Raspberry Pi è un esempio di hardware open source. Tutti possono fare il tarocchi di Raspberry Pi ed esistono, ne è uno di là pure. si, sì. tuttavia, se io sono Intel e io implemento la tecnologia del Hyper Trading 3.0 io non voglio dare ad ARM che tra l'altro ARM mi scassa la testa certo. e, la, e, la e queste robe poi vanno riflesse in codici di sistemi operativi se voglio sfruttare quella nuova tecnologia quindi in conclusione io dico per concludere voglio che tutto sia aperto un po' come apretuccio Io che apri tutto Voglio che smarmelli Non dovrei supportare il cross No, io, no io, io vorrei che tutto sia aperto Però, di però quello che dico Non demonizzo il cross source Io perché capisco che determinate aziende Hanno dei segreti che voglio tenere dei segreti Ma non, non lo demonizzo neanche io sinceramente eh, Lo so che in questo video dovremmo fare un video polarizzante Ma siamo persone L'idea originale ci dovevamo no. scannare Ci dovevamo scannare? No. No. No. siamo diventati troppo <ride> brutali <botaniche. ride> <ride> Il discorso è che tu sei però open <ride> io comunque siamo, siamo entrambi per stare ragione, però ho eh, difeso bene è eh, difeso bene, è no, so eh, fatto forse è troppo bene, nel senso troppo pro open, doveva essere un po' più... Eh, allora, secondo me se avessimo fatto questo video dieci anni fa, se è stato un po' più, diciamo, strict, come dire in inglese Questo perché? Perché, come ho detto io, molte aziende Microsoft, cioè immagina Microsoft che tu puoi installare come si chiama? il Linux Sub Service System Sì si sì, si sì, si sì. cioè dieci anni fai la fantascienza Ma non solo, non... tanto è vero, le cose sono cambiate parecchie negli ultimi 5-10 anni Come ad esempio il fatto che Microsoft si è parecchio al mondo Linux è una cosa eh. bellissima secondo certo? me eh. per quanto io non uso Microsoft eh. Lascia aperte che è bellissimo Quindi ce ne fai di impensare Esatto è impensato Quindi, Quindi. Rimbensato. le cose sono migliate parecchio il discorso dell'hardware è, è, è un discorso molto serio perché, appunto, soprattutto in un periodo di crisi, se ne sono quindi non è, il software non, non campa nell'aria, quindi eh, questo è un argomento molto valido. Un'altra cosa che mi è venuta in mente è la seguente: è pubblicare il codice. Spesso, se tu hai un nome dietro, se, se io pubblico il mio progettino, diciamo, del, del weekend, la gente lo trova, fa copia e incolla, vabbè, ma se tu sei. Oh, <ride> Ma se tu sei Microsoft, comunque ha una certa reputazione pubblichi eh, un codice scritto male, un codice con dei bug, insomma anche una questione di reputazione forse che c'è da considerare, non solo, spesso il codice dell'azienda è un po' di spaghetti code, no? ci, ci sono molte cose raffazzonate che non sono belle da vedere. Quindi... Ma che io sappia in quei casi le cose raffazzonate sono le cose legacy. Ok, certo, certo, questo è un altro argomento, non è Questo è un altro argomento, infatti Ad esempio quando scriviamo schiamo articoli <ride> <ride> L'incumentazione, diciamo, che poi pubblichiamo è, è il sito da capo, no? E quindi oh, questo... La prima cosa che manca nel mio codice, sai cos'è? Eh, I commenti Esatto <ride> I commenti non esistono. Esatto, quindi questo se noi appunto nel nostro piccolo capiamo che comunque è un lavoro non... un lavoro considerevole quello di pubblicare il codice in maniera pubblicabile Posso anche capire perché le gente non lo vogliono fare, però non sa che è una questione di tempo da impiegare nel pubblicare qualcosa, nel rifinire qualcosa che sia pubblicato. Voi cosa ne pensate? Open o closed source? Scrivetemi nei commenti. E prima di concludere, io vi rimando a questi video: di cui uno è quello che dicevo io sulle scienze software, e l'altro, visto che tu ci foto un ha raffazzonato, andatevi a vedere il video che ho fatto su Windows Me e delle ah, bestemmie che ci ha fatto fare. Bel video! Dai, io ti ringrazio per il tuo tempo Grazie e per te. aver prestato la tua simpatia Grazie E Grazie. ci vediamo noi con prossimo video Ciao